Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come rifoderare una sedia imbottita. Vedete quella blu è con la fodera e quella giallina è senza fodera. Vi faccio vedere come è costituita la fodera della mia sedia. Ho cominciato a scucire per rendere un po' più chiara la la sedia è costituita dalla seduta e dallo schienale. La seduta è costituita da, dalla parte superiore, diciamo, e dai due laterali. Vedete, i due laterali, di cui uno l'ho già scucito, che andava qua. Lo schienale è un rettangolo unico, che ricopre il dietro e il davanti della sedia, e ha un laterale. anche con, la, con il lato della seduta. Su questo modello di fodera la fodera viene bloccata alla sedia, all'imbottitura de della sedia con del velcro. Il velcro che adesso ho tolto è posizionato qui in modo che si attacchi direttamente sul, sull'imbottitura e ferma la sedia. E ne ce ne sono quattro pezzi. 1, 2, 3, 4, 1 per ogni lato. Ho sfilato la fodera dalla sedia e ora sto cucendo tutte le parti per ricreare il cartamodello. Tolgo il velcro che mi permette di ancorare la fodera alla seduta della sedia. Scucire le varie parti, mi uso delle forbicine molto appuntite, oppure il tagliasole, io uso tutti e due, dipende dal momento. E adesso, con pazienza, divido le parti. Per crearmi il cartamodello. Vi consiglio: prima di dimenticare come si assemblano poi i pezzi. Di segnare i punti di unione, tipo Qua ci sono quattro pezzi che si uniscono. Ho messo il punto 1 qui, un segno di 1 qui e uno qui. Queste, perché queste, questo incrocio deve riformarsi anche prima, anche dopo. Quindi anche qua abbiamo che nella seduta c'è un arrotondamento. Segno il punto 2 dove c'è l'arrotondamento sia da una parte che dell'altra in modo di avere dei punti di riferimento su come riunire poi i pezzi e metterò anche ad esempio qua 3 perché si unisce con questa parte davanti 3 mentre la parte dietro 4 che si unisce con il dietro 4 questo si unisce lì, qua segniamo il centro superiore, due tagli, uno qui, uno qui, e qui avremo il 5 e il 6, il 5 da una parte, il 6 dall'altra, Visto che la vecchia fodera mi farà da cartomondello, la cosa migliore è segnare perché se no una volta scuciti dopo magari non è così immediato eh, ricostruire il, la fodera ecco come si presenta la fodera una volta scucita qui abbiamo i due laterali della sedia i due laterali del, della seduta la seduta che nel mio caso è leggermente trapezoidale e lo schienale, la parte davanti e la parte dietro, qui si nota bene per l'usura è il centro, la parte superiore da qui a qui. Ora posizioniamo i, le parti sul tessuto e andiamo a tagliare. Una volta aperta la fodera abbiamo tutte le parti Adesso le posizioniamo sul tessuto, se ne fate una dovete metterla sul tessuto singolo, per cui fate molta attenzione alle, ai due laterali, che devono essere speculari, quindi uno lo mettete con il rovescio verso l'alto e uno lo mettete col dritto verso l'alto, E lo stesso per i due fianchi della sedia, vedete che uno è al rovescio e uno al dritto, mentre per lo schienale e per la seduta non ci sono problemi io ne faccio io lavoro sul tessuto doppio perché devo fare due sedie e quindi ho bisogno di tutto doppio ora che abbiamo tagliato i pezzi io ho, ogni pezzo l'ho passato sulla taglia e cuci perché non sfili questo tessuto sfida abbastanza e ora riuniamo i pezzi eh, come vi ho detto su tutte le linee eh, di congiunzione, tutti i punti in cui si incrociano o partono delle cuciture, ho messo un numero. Per cui ho preso la seduta, questa è la fodera, e avevo messo un 1. Questo è il laterale e ho messo un 1, quindi deve corrispondere 1 con 1. Poi abbiamo messo un 2 dove curva il, la sedia, quindi dove curva il laterale, in modo da farli combaciare adesso unisco eh, nel... ho riportato i numeri con il gesso sulla stoffa questo è il mio cartone bello. e quindi ho due laterali, uno destro e uno sinistro e li vado ad abbinare allora, l'uno è questo e qui c'ho il 2: quindi uno e uno dall'altra parte metto degli spilli dritto contro dritto li vado ad appuntare e poi li vado a cucire alla mattina li vado a cucire consiglio se nella vostra fodera avete una parte arrotondata nella parte arrotondata di mm, se non siete molto pratiche di non usare solo di spilli ma dare anche una imbastitura perché dove arrotonda sì, è un po' più complicato tenere la stoffa per cui nella parte in cui c'è l'arrotondamento della sedia o altre parti do dei punti con il filo da imbastire in modo da tenere saldamente la, la stoffa in posizione ecco qui faccio solo la parte arrotondata del, della mia seduta naturalmente quando passate nella macchina da cucire togliete gli spilli Prima di passarci sopra col piedino. Bene, la seduta è stata montata, vedete? Il sopra e il lato. Ora tocca lo schienale. Bene, ora collego il punto 1 dello schienale, 1 e 1, all'1 della mia seduta, sempre dritto contro dritto. Per cui vuol dire che io devo fare questa cucitura qua. Attenzione che in questo caso devo lasciare il margine di cucitura non cucito dello schienale. Qui devo lasciare libero, devo partire proprio da dove, dove c'è la cucitura della seduta. Adesso partiamo con i due schienali della sedia. Vedete che sono speculari perché li abbiamo tagliati uno destro e uno sinistro e abbiamo riportato i punti di congiunzione io ho qua un 3 e un 3 un 1 e un 1 e un 6 e 5 dall'altra parte 6, 5 qua 5 qua e 6 qua sempre dritto contro dritto devo eh, ricombaciare i punti qui ho il 3 riportato questo è l'1 di prima Qua abbiamo il 5 e il 6, che è praticamente la fine della metà dello schianale, l'alto. Quindi 3, 3 va con 3, 1 va con 1, per cui dirà su così, e il 5 va con 5, vedete che combaciano tutti. Poi dovremo eh, modellare lo schienale, per fare il, lo spessore del, della um, seduta e poi tornare giù dall'altra parte però prima arriviamo fin qua perché devo anche ribattere, se no non mi è possibile ribattere sul davanti quindi, degli spilli allora, unisco il 3 col 3 l'uno col 1 e adesso devo far lavorare la stoffa modellarla quindi metto uno spillo prima e uno dopo dell'uno qui arrivo a metà e devo arrivare vedete al numero 5 che è qua ora dobbiamo fare una cucitura a 90 gradi per poter sagomare la stoffa e fare eh, lo spessore del, del, della parte superiore dello schienale della sedia quindi adesso io devo modellare la, della stoffa dritta per creare lo spessore quindi devo fare una cucitura a 90 gradi allora io, io ho cucito il fianco lasciando il margine di cucitura, vedete? non è unito fino in fondo sono arrivata giusto nel punto 5, che avevo segnato il punto 5 bene a questo punto prendo le forbici e incido il tessuto fino alla cucitura vedete che ho inciso? facendo questo mi permette di fare una cucitura a 90 gradi Adesso vado a cucire dal 5 al 6, lasciando ancora il margine di cucitura sul fianco del, dello schienale, perché altrimenti non riesco a fare l'altra cucitura a 90 gradi. Quindi, io cucio dal 5 al 6, lasciando diciamo c'è un margine di cucitura di circa un centimetro di qua ecco il punto che siamo arrivati, ora dobbiamo chiudere il laterale dietro con il dietro dello schienale ho fatto la mia il mio primo angolo a 90 gradi, ora devo fare un'altra cucitura a 90 gradi per eh, scendere, diciamo, da, nello schienale dietro. E come facciamo? Come prima, prendo le forbici e incido lo schienale, che è la parte dritta, fino alla cucitura, proprio fino all'ultimo punto della cucitura, perché altrimenti non, non, la stoffa non cede e fa grinze. Vedete, appena ho tagliato la stoffa si è modellata, non ho dovuto fare altro. Ho tagliato il sbiego fino alla cucitura, Adesso il tessuto si è, si è in automatico sistemato. Ecco qua. Adesso vado a fare una cucitura per chiudere la mia eh, fodera. Quindi parto esattamente dal punto in cui ho inciso e scendo. E in questo modo ho finito eh, la fodera. Ecco, questo è il risultato finale della cucitura a 90 gradi. Vedete? Ho chiuso lo schienale. Adesso faccio un piccolo bordo in giro in giro. Vedete? Ho iniziato ad appuntarlo. Adesso vado a cucirlo allora ho fatto il margine adesso, sui quattro lati, applico del velcro nella parte centrale, naturalmente, del lato. Come lo applico? Questo è il mio bordo. Il velcro, la parte che attacca? Diciamo perché io è imbottita quindi questa. La parte che attacca, questa nera, la mettiamo all'interno e all'esterno abbiamo quello che non attacca. Ora cucciamo sul bordo e il, la fodera è terminata. Ed ecco il risultato finito. Abbiamo rifoderato la nostra sedia, utilizzando come carta modello tutorial vi sia piaciuto, se così mettete il like. Arrivederci alla prossima da 3 ricreo.